Oggi sono esattamente 24 anni che sono sulla Terra, su questo pianeta. Wow. E pensandoci un attimo, sono successe tante cose nell'arco di questi 24 anni con una rapidità e un impatto mai avute nella storia dell'umanità. Ad esempio Google nel 1998, nasce mia sorella, ha tentato delle torri gemelle. Nell'arco di 2-3 anni escono Facebook, YouTube, Reddit, Twitter... Steve Jobs lancia il primo iPhone Barack Obama presidente nel 2008 primi sviluppi delle blockchain con i bitcoin più grande disastro ambientale nella storia degli USA se non ricordate la piattaforma Deepwater Horizon dopo un'esplosione riversa in mare tonnellate di barili di petrolio nel 2013 Snowden rivela il mondo della sorveglianza di massa su scala mondiale tramite cellulari, computer Sì. Non sei poi così paranoico. Ebola. Viene votata la Brexit e per migliorare le cose nello stesso anno Trump presidente. Greta Thunberg inizia il suo sciopero nel 2018. E poi c'è il 2020. Ne vogliamo parlare? E con tutti questi cambiamenti, questi eventi, siamo sovrastimolati, abbiamo un overload di informazioni. Questo ci rende più confusi. Eh, non riusciamo a individuare quali sono i veri problemi. Per alcuni amici, durante la quarantena, ci siamo... abbiamo iniziato a chiederci quali fossero questi problemi e non soltanto a livello di chiacchiera, abbiamo iniziato a approfondirli, a informarci e abbiamo, per esempio, trovato persone, nel caso della pandemia, che l'avevano prevista, che avevano previsto quello che sarebbe potuto accadere e avevano dato delle soluzioni con largo anticipo e noi ovviamente le abbiamo applicate dopo, in ritardo. E sono stronzate! Bullshit! Quelli che dicono che è tutto frutto della casualità, del fatto. Viviamo nel 2020, nel XXI secolo e abbiamo informazioni quasi su tutto: i big data. Se un rumore generale si guardassero alle cose che contano veramente, sarebbe più facile capire che c'è qualcosa che non va. Questo. Ad esempio è il Climate Change Clock, inaugurato qualche giorno fa a New York in piena Manhattan e segna il tempo che ci rimane per ridurre le emissioni prima che in modo irreversibile la temperatura della Terra aumenti, portandoci a stravolgimenti disastrosi. La prima cifra indica gli anni. Ce ne rimangono sette. Ma informarsi non basta, bisogna conoscere, bisogna arrivare nel profondo, le soluzioni... Non sono così semplici in un mondo così complesso. Bisogna continuare a chiedersi perché, perché? E una volta che ti sei risposto, bisogna trovare delle soluzioni. Nella squadra ora sto facendo il portatore. Porto al pubblico quello che di squadra abbiamo deciso insieme. Personalmente mi piace esprimermi in diversi modi e quello di fare video su YouTube è uno di quelli. Ho fatto un piccolo questionario che trovi nella descrizione, nel quale ti chiedo di dirmi a tuo parere quali sono... I problemi più gravi e eh, che vanno risolti subito a livello mondiale, a livello locale. Nel prossimo video riporterò quello che è venuto fuori e potrete decidere se farlo in modo anonimo oppure inserendo il vostro username social o semplicemente il vostro nome. Secondo l'astrofisico Branston Carter nel suo Doomsday Argument abbiamo il 95% di possibilità di estinguerci entro 10.000 anni i suoi calcoli erano stati fatti negli anni Ottanta, penso che forse vadano aggiornati. O comunque siamo noi ora a decidere effettivamente quanto stiamo contribuendo all'aumento o alla diminuzione di questa percentuale. È finito il momento del Move Fast Breath Things. È il momento del Move Fast Fix Things.